Oggi la Commissione ha approvato all'unanimità e ringrazio per questo tutti i consiglieri una mia risoluzione che riguarda la statalizzazione, cioè il passaggio di alcune strade della nostra regione all'ANAS. È una procedura importante che è cominciata già da alcuni anni. Nella prossima programmazione con questa risoluzione chiediamo che le strade di collegamento tra due strade statali e che sono collegamento verso giacimenti di tipo turistico, religioso, naturale o di altro tipo, siano prioritariamente passate in gestione all'ANAS. Il perché è facile da comprendere, perché l'ANAS garantirebbe una maggiore manutenzione nel corso degli anni e anche una maggiore riqualificazione. Questo deve avvenire prioritariamente per le aree interne. Sono felice che oggi la Commissione all'unanimità l'abbia approvata. Sono sicuro che ancora una volta, per il futuro, si dà una preferenza alle aree interne della nostra regione.